Ciao! Allora, oggi volevo provare a fare con voi, dato in tema primaverile, questi esperimenti di Tiger dove dovrebbero nascere dei semi. Dai semi dovrebbero nascere i fiori. Però, già leggendo le istruzioni di questo: che sono questi fiori, tra le varie istruzioni, cioè mettere 20-25 gradi esterni e allora no, fa ancora molto freddo. Quindi questo sicuramente no. Allora, direi che possiamo provare a fare questo, che sono i fagioli magici, anche perché le istruzioni sembrano più semplici. Quindi, tirare fuori tutto, dobbiamo quindi aprire la lattina, poi metterlo dentro il seme più o meno a un centimetro, ok? Togliere il tappo sotto, ah ok? Rimuovere l'adesivo prima della, di bagnare, ok? Poi bagnare ogni tre giorni c'è proprio il calendario ok aspettare 5-7 giorni per farlo crescere bene direi che possiamo provare a farlo eh, stavo pensando magari di mettere una carta sotto se devo vuotare tutto ok magia del, dell'editing ora c'è la carta iniziamo ad aprire questa latta che non ci riuscirò mai ma per fortuna io ho le mie mitiche la lima, ok, Dunque, apriamo così. E poi scusate, perché se... Ah no, va bene così, va bene così. Ok, e quindi? Ma dici di vuotare tutto? Ma non posso semplicemente cercare il seme? No? Devo votare tutto? Uh. Eh, sì, è ok, adesso ah, trovato. Eccolo! È proprio un fagiolo con il cuoricino. Oddio che carino. Guarda, se lo vedete? Con il cuoricino. Ok, quindi solo uno. È rilassante questa cosa. Si. Sì, solo uno. Quindi o cresce eh, o è un super epic fail. Ok, benissimo. Allora intanto finché ci siamo, dobbiamo togliere che bello viene via benissimo ah perché c'è il buco va bene quindi basta quindi ci vorrà un piattino sotto qualcosa e adesso dobbiamo mettere di nuovo dentro tutta questa roba benissimo Ma sì, ma facciamolo un epic fail in diretta, su via. No. Ce la sto anche facendo. Ok. Magari non dovevo proprio metterla dentro tutta tutte. Perché. Ora mettiamo il fagiolo. C'è cioè qualche... Fa vedere anche la posizione. Sì, bene. Quindi lo mettiamo proprio così. Ecco andiamo a riempire con il restante ok e quindi adesso è da bagnare ma bagnare quanto bagnare un pochino mm, vado a prendere no, mi devo attrezzare meglio perché se poi l'acqua scende ci vuole un piattino qualcosa, mi apprezzo ed eccomi qua allora, ecco qua l'arte di attrezzarsi perfetto e quindi adesso dobbiamo metterci l'acqua non so quanta ce ne mettiamo un pochino temperatura ambiente così uh, voilà. ma come sono brava eh, basta Adesso dovrò anche asciugare comunque, no, no? pubblicità, grazie. A questo punto dobbiamo no, non esce l'acqua innaffiarlo ogni tre giorni. Quindi, tra tre giorni ci aggiorniamo per innaffiarlo e poi iniziamo a vedere tra 5 o sette giorni. E le... Sì, 5-7 giorni che cosa fa e speriamo che cresca qualcosa anche perché abbiamo detto che questo qui per adesso non possiamo farlo perché non c'è abbastanza caldo per lui va bene vediamo sono curiosa di vedere che cosa viene fuori da questo ed eccoci qui allora sono passati tre giorni immaginavamo che non poteva crescere in tre giorni ma ci andiamo a dare un goccino un goccino così Una mezza tazzina d'acqua e adesso aspettiamo altri tre giorni se non sbaglio cos'è che dice a ah, ogni tre giorni quindi 3 e 3 6 dovrebbe iniziare a crescere tra i 5 e i 7 oh. quindi ci aggiorniamo tra altri tre giorni magari per vedere se c'è qualche novità allora sono passati altri giorni e visto che c'è il sole ho pensato di metterlo fuori no ma Guardate, sì, c'è qualcosina, inizia a vedersi qualcosa. Adesso ovviamente i giorni non sono ancora passati, quindi aspettiamo un attimo, ma vi tengo aggiornate su questa cosina che e sta spuntando. qui. Allora, sono passati sinceramente più di questi giorni, 5, 7, no, ne sono passati almeno 15 e la situazione è questa. Guardate, si vede, sì, si vede che c'è qualcosina che sta spuntando. Eccolo qui. Ecco, diciamo che probabilmente non era la temperatura migliore. E magari ci deve aspettare un po' più di sole, un po' più di caldo. Fortuna che l'ho messa fuori in questi giorni, però volevo fare il video per l'inizio della primavera. E quindi vi aggiornerò man mano che ci saranno mh, progressi. Comunque aspettate, ecco, pianino. Guardate che si vede che ha fatto proprio il germoglietto. Tengo coperto, è uscito un po', ecco, teniamo coperto solo questo. Quindi, eccoci qui, la primavera è ufficialmente iniziata col fagiolo magico che cresce in, un, in una lattina. Quindi l'esperimento di Tiger sicuramente è riuscito. Poi vedremo come cresce e vi aggiornerò magari nelle, nei prossimi video eh, de, no? o su Instagram oppure qui in un video vi faccio un aggiornamento se cresce. Perché no? Mi piacerebbe anche farlo. Oltretutto quando ci sarà più caldo vi farò anche l'aggiornamento. L'aggiornamento Testeremo assieme l'altro, quelli con i fiori. Sì, comunque questo qui inizia a crescere, quindi funziona. Anche se è davvero o avete caldo oppure i 5-7 giorni per farlo crescere Così, insomma, quindi sono passati 12, 14 e siamo a questa situazione, ma comunque sia, cresce, c'è e quindi ha funzionato. Dunque, è un periodo un po' non, non sto neanche a dirlo. Comunque ci stiamo mettendo a fare i lavori di giardino perché è il momento di avete un terrazzo, avete un giardino, mh, anche solo i fiori sul balcone. È il momento di sistemarli anche per passare del tempo, anche perché avete visto che se cresce un fagiolo in una lattina di tiger, tranquillamente possono crescere anche i figuri sul terrazzo e quindi così vi tenete anche un pochino impegnati e poi la natura dà sempre dei risultati e dà sempre delle soddisfazioni con un po' di fatica, dà soddisfazioni e ci tiene anche compagnia. Comunque su teniamo botta, teniamo forte, se cresce un fagiolo in una lattina di tiger tranquillamente è sin sinonimo. Che ce la faremo anche noi, forza, e intanto se vi ho tenuto un pochino di compagnia, intanto buon inizio primavera, se vi ho tenuto un pochino di compagnia, aspettate perché sta passando una macchina e io ovviamente sono in cortile, fa un rumore tremendo, ecco le gioie del cortile, se vi ho tenuto un pochino di compagnia, ed è, fatemelo sapere con un commento, ed è, forza, coraggio che ce la facciamo, come ce la sta facendo la natura a rinascere con il sole e la primavera, e io vi do appuntamento al prossimo video.